Buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani e sono una messaggera dell'Arcangelo Michele e una coach energetica. In questo video faciliteremo una lettura angelica con l'utilizzo delle carte valida per una settimana dal momento stesso in cui la guarderete, ok? Allora, utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte della guarigione attraverso i chakra, abbiamo le carte delle fatte ok abbiamo le carte dei viaggiatori sacri e infine prenderemo anche una carta dal mazzo di louis hey eh, per i messaggi positivi per eh, questa settimana allora le carte sono stampate da my life in italia volevo ricordarvi che eh, prima di iniziare una lettura angelica eh, io uso fare una preghiera eh, agli angeli all'arcangelo michele per chiedere la loro protezione guida e assistenza ok iniziamo invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno seguendo invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste e tutti gli angeli e gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica vi chiedo con amore di tagliare tutte le corde di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita le altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio con amore arcangelo michele vi chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabili all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore la pace la guarigione e che tutto ciò che opposta via la luce e l'amore vada al di fuori di noi a dio de onnipotente padre e madre che sa cosa deve fare chiedo protezione psichica guida e assistenza grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie a maria regina celeste è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre per l'eternità allora andiamo a, a mescolare le carte prenderemo tre carte da ogni singolo eh, mazzo va bene vediamo un attimino è uscita la carta della sacerdotessa molto bella guardate che bella questa carta poi andiamo a vedere cosa ci vuole dire abbiamo la carta della comunicazione ok il lupo, oggi Alberto non c'è avuto un imprevisto eh, e abbiamo la carta della pace. Ok, vediamo le carte delle fatte: cosa ci vogliono dire. La carta della guarigione. Ok. È caduta intera una carta scusate a parte della lettura anche questa eh, benedizioni magiche energia vitale l'energia della vita poi vediamo cosa ci vogliono dire nello specifico, ora vediamo i viaggiatori sacri, trovo questo mazzo molto bello, molto appropriato per chi sta percorrendo un percorso di crescita personale e spirituale, abbiamo la carta della passione del piacere, vediamo un po', molto particolare la lettura di questa settimana, abbiamo eh, purificazione, purificare l'aria, gli ambienti, e poi abbiamo la le risposte sono dentro di te ok bellissimo ok l'ultima carta è quella del mazzo di lui sei dove andiamo a scegliere una carta vediamo un po tutto ho successo in tutto quello che io faccio, bellissima questa carta. Poi leggeremo anche il messaggio. Allora iniziamo con questa meravigliosa lettura angelica. È uscita la carta della sacerdotessa. La sacerdotessa rappresenta: o il sacerdote rappresenta un uomo, una donna di una grande intuizione, di una grande connessione con la sorgente, con la, con la vita stessa, con la propria anima, col proprio sé superiore. E questo è un invito da parte dell'Arcangelo Michele di iniziare a intraprendere un percorso di riconnessione con noi stessi, con la nostra anima, col nostro sé, soprattutto col divino femminile, col di, col, connettersi con le energie della madre divina. Questo ci consente un attimino di aprirci anche al ricevere, di, ripre, di aprirci all'abbondanza, di aprirci alla bellezza, a, di aprirci alla sua. Sorgente d'amore che in questo momento ci sta chiamando, ci sta eh, dicendo che questa è la strada di, da intraprendere per trovare le risposte dentro di noi, ok? Poi abbiamo la carta della comunicazione, abbiamo un lupo bellissimo, una figura molto importante. Non, ha, non, non rappresenta aggressività, rappresenta forza, coraggio, abbiamo la luna piena, abbiamo la connessione col, con l'universo. Diverso. abbiamo una figura eh, che eh, parla di, eh, di abilità l'abilità di creare nuove idee e di esprimerle attraverso le parole attraverso la creatività quindi la carta della comunicazione è venuto il momento di portare fuori la, la vostra voce di far sentire la vostra voce di far sentire al mondo chi, di far vedere al mondo chi voi siete perché siete venuti qua è venuto il mondo, il mondo il momento di uscire dal guscio è molto importante una comunicazione aperta in questo momento siete invitati siete invitate a parlare a comunicare con un cuore aperto va bene diciamo che la carta della pace rappresenta anche eh, l'equilibrio ok Diciamo che eh, è molto importante respirare bene, connettersi con l'anima, quindi anche riconnessa alla prima carta per trovare la pace, la serenità, è un invito alla meditazione, è un invito alla preghiera, è un invito alla riconnessione, al ricollegamento con la propria anima, col proprio sé divino. Questo è molto importante, care anime infinite, perché l'anima vi sta chiamando va bene, ok allora, la carta della guarigione, eh, questa eh, assolutamente eh, questa fatta è bellissima, è una fatta del bosco, eh, sta, vi state riequilibrando e vi è un invito al riequilibrio, alla pace, alla serenità, all'armonia eh, e vi è un invito a lavorare con le frequenze di guarigione, con le energie di guarigione, eh, riconnettervi al, all'equilibrio, e alla guarigione la guarigione energetica molte persone hanno queste abilità spontaneamente naturalmente altre invece eh, magari possono ricevere la chiamata dentro di sé di riconnettersi a questo lavoro energetico per impararlo per aiutare le altre persone perché c'è anche un invito a eh, utilizzare le vostre capacità di guarigione per guarire gli altri per aiutare gli altri e la fatta, gli angeli della guarigione dicono sì, è questa la via, questa è la strada e tu ce la puoi fare. Quindi, se ti sei domandato ma è questa la mia strada, assolutamente la risposta è positiva ok assolutamente qualunque sia la tua strada i tuoi sogni i tuoi obiettivi gli angeli e le fate, dicono che ci sono infinite benedizioni che ti stanno accompagnando e che gli angeli ti stanno aiutando nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi e che riuscirai a intraprendere questo percorso a ottenere dei risultati perché chi, chi fa le cose con passione chi ci mette determinazione chi si impegna ottiene dei risultati soprattutto chi prega chi è positivo chi eleva le proprie vibrazioni e frequenze chi allinea le sue azioni le sue intenzioni nella direzione dei propri sogni e dei propri obiettivi infatti questa è la carta della passione e del piacere va bene De, di fare le cose con gioia con entusiasmo con armonia ok infatti eh, ripeto molte persone magari non sanno bene che strada intraprendere hanno un po di confusione eh, altre eh, sanno quello che devono fare invece alcuni di voi eh, in questo momento vivete un po nell'indecisione non sapete bene in quale direzione agire esattamente e gli angeli vi stanno dicendo che le risposte sono dentro di te fare introspezione ascoltare l'anima Ascoltare cosa l'anima ha da dire va bene poi è molto importante dicono gli angeli di purificare l'aria di purificare gli ambienti quindi ragazzi ho fatto dei video la settimana scorsa potete andare a guardarli eh, sulla protezione sull'importanza di purificare le energie nostre del nostro campo energetico della nostra aura ma anche il campo energetico degli ambienti in cui ci troviamo la nostra casa Ehm, il nostro ufficio, la nostra auto. Eh, questo ci consentirà di eh, stare bene, di stare meglio, di sentirci pieni di energia, di affrontare meglio la giornata. Assolutamente la purificazione, la protezione. Io vi consiglio di fare questo con l'Arcangelo Michele. Vi sono a disposizione delle preghiere gratuite: la preghiera di protezione psichica giornaliera, il processo di liberazione, la protezione della casa dei ambienti che sono delle preghiere bellissime potentissime e sono un grande aiuto per Aiutarvi a eh, proprio a fare questo a, a seguire il consiglio degli angeli, potete trovarle qui su. Io ve le allego, eh, e potete farle tutti i giorni. Ok, forza vitale. Eh, questa è la, la, la fata della felicità che irradia luce, amore. Eh, da, è un'energia di dare, di ricevere e vi ricorda che irradiare la vostra luce eh, vi consente. Di eh, guarire più velocemente e di facilitare anche la guarigione nelle altre persone attraverso il vostro esempio d'amore, è bellissima questa carta. Assolutamente tutto eh, quello che io faccio. Ha ah, successo, successo in tutto quello che io faccio è meraviglioso. Ora stabilisco una nuova consapevolezza del successo. So che posso avere tutto il successo che decido di ottenere. Passo dalla parte dei vincenti. Trovo ovunque nuove opportunità. Attrago prosperità in ogni ambito della mia vita. Ci vuole un atteggiamento mentale di questo tipo per attirare nella nostra vita quello che noi desideriamo col cuore. È molto importante che la mente e il cuore siano allineati. È molto importante che la nostra energia irradi questa luce, irradi questa vibrazione e frequenza. Ricordiamoci che i nostri pensieri sono... Energia e frequenza, il nostro sentire emana vibrazioni, onde e frequenza, quindi vibrando l'intero nostro sistema, quindi mente, cuore, emozioni, energia in una certa direzione, in un certo eh, mettendo focus nella direzione dei nostri sogni e dei nostri obiettivi, noi possiamo veramente cambiare la nostra realtà. Care anime infinite, abbiamo concluso la nostra lettura angelica di questa settimana. Volevo ricordare che mi occupo di facilitare la guarigione sulle altre persone con le nuove frequenze d'amore e di luce mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta e mi occupo anche di fare il coaching con logo ceiling una metodologia Potentissima, che ti aiuta appunto a riprogrammare il tuo inconscio, ad allinearti nella direzione dei tuoi obiettivi, ad eliminare tutti i blocchi, le paure, i sistemi di credenze, tutto ciò che ti sta impedendo di essere in, nel tuo pieno potere, di essere integra di essere allineata ed è un sistema potente di riallineamento della nostra parte umana alla nostra vera essenza. Si lavora tantissimo col potere della parola, della respirazione e della riprogrammazione. Assolutamente se volete maggiori informazioni non esitate a contattarmi. Per chi vuole imparare a connettersi con gli angeli vi ricordo che vi è il... Il seminario online. Eh, otto ore di formazione con eh, connessioni angeliche sono circa, eh, insomma un seminario online meraviglioso eh, che voi potete guardare ogni singolo giorno per imparare per acquisire nuove informazioni e per esperienziare la connessione angelica grazie a tutto il materiale come meditazioni, preghiere che vi aiuteranno a entrare in questo stato eh, di connessione con la vostra anima, col vostro vero sé e con l'arcangelo Michele e gli angeli della coscienza micaelica. Assolutamente potete eh, assolutamente potete acquistarlo nel mio sito, comunque per maggiori informazioni non esitate a contattarmi e presto ci sarà anche il seminario dal vivo ad aprile San Donato Milanese 23-24 aprile 2022 per maggiori informazioni contattatemi, un bacione a tutti e ci sentiamo la settimana prossima, ciao ciao!